per gli altri solo scarabocchi per te il mondo in quei disegni raccontavi te stessa nemmeno di sudore ma pozzanghere di fango ciò che la gente leggeva per gli altri solo boom assordanti per te la vita in quelle note gridavi la tua voce di montaggio senza padrone ciò che il popolo lagnava, i passati ieri vissuti a disegnare, scrivere, suonare. Prima di dormire chiuderò gli occhi pensando, chissà se da ieri e oggi hai aperto la porta all'assassino del mondo.